Come sempre faremo un po' il punto della situazione di quello che in ambito di investimenti di certificati gli investitori stanno chiedendo in un contesto ovviamente sempre caratterizzato da inflazione, controllo delle banche centrali e, e quindi di conseguenza eh, la domanda su tutte è che cosa si cerca, eh, che cosa si rincorre. Io saluto i miei ospiti Marco Medici, Unicredit Investimenti. Marco ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno e salutiamo anche Stefano Fanton, tre e formatore che ci aiuterà ad addentrarci ancora di più nel mondo dei certificati. Stefano, un piacere ritrovarti. Piacere mio, ciao a tutti. Grazie. E naturalmente aspettiamo anche le vostre domande. Qualora aveste qualche curiosità rispetto a ciò che presentiamo, ma anche ad altre domande più, più varie. Insomma, lasciamo liberi, libera la nostra live chat su YouTube e anche il nostro numero di Whatsapp. Allora, iniziamo subito con una panoramica di mercato. Allora, panoramica attimo, di mercato: un attimo, un attimo, abbiamo la nostra sigla. Un attimo, solo che la regge la manda adesso. Ecco Marco, eri, eri giustamente, non sono... no non c'è problema, eri, avevi giustamente fretta di raccontarci un po' cosa è successo, prego. Sì mi sono fatto prendere dalla foga, allora panoramica di mercato, Allora, ehm, quello che possiamo vedere sui mercati eh, italiani per quanto riguarda i certificati, ecco che vediamo che c'è stata una ripresa dei volumi che segue quella che è un po' stata la ripresa sui mercati, ecco sembra che nelle ultime settimane ci sia un po' più di fiducia sui mercati, abbiamo visto dei mini rally, abbiamo visto dei titoli, sì italiani, ma non solo, anche se andiamo a vedere comunque gli indici americani, per andare a vedere quelli un po' più rappresentativi dell'azionario mondiale, che hanno fatto questo mini rally e che tendenzialmente hanno dato fiducia agli investitori. Gli investitori quindi sono tornati eh, ad investire ad tradare prodotti, eh, in misura che è comunque minore rispetto a quella del primo trimestre 2022, quando c'era ancora fiducia, quando ecco si andava un po' ancora a eh, strascico, secondo me, su quello che era stata la fine del 2021. Ma ecco che se andiamo a comparare queste ultime settimane con, le se con i mesi eh, intermedi di quest'anno, diciamo da, da, da maggio-giugno fino a settembre, vediamo che in effetti c'è stata una ripresa: c'è più interesse, c'è più c'è più trading, sia su prodotti long che su prodotti short. E Ecco, questo secondo me appunto deriva dal fatto che anche su titoli italiani c'è stata una ripresa. Poi magari ce ne parla Stefano, però ecco, io certo, certo. Ogni, ogni volta che parlo con lui di prodotti eh, alla fine si finisce a parlare di Intesa, quindi come prendere posizione su Intesa, anche ha anche scritto un articolo da poco, anche condiviso un articolo da poco di una strategia che si poteva fare in prossimità del pagamento del dividendo, ne abbiamo parlato anche io e lui qualche giorno fa. Quindi ecco, anche appunto vedere Intesa che è tornata finalmente oltre i due e vedere un MIB con forza sopra i 24 punti sicuramente ha fatto sì che la fiducia anche sui mercati italiani sia un pochino ritornata. Con i credit, sì. stiamo lavorando per emettere più prodotti possibili, per andare a permettere agli investitori di prendere posizione su quale che sia la propria view, non solo prodotti ma anche servizi e oggi infatti faremo vedere tra l'altro un, un tool digitale che abbiamo creato che può essere utile a chi ha ancora un po' di timore, ancora un po' di remore ad approcciarsi al mercato vero e proprio con i propri risparmi, con i propri soldi e vuole fare un po' di pratica ecco che poi tool. dopo infatti andremo a vedere un po' cosa eh, mostreremo ai nostri telespettatori Stefano appunto eh, già Marco raccontava un sì. po' eh, quella che è, insomma, l, l, la, quello che è l'atteggiamento degli investitori eh, mi ha colpito il fatto che abbia detto che eh, c'è voglia di trading, insomma hai riscontrato riscontri lo stesso, lo stesso atteggiamento, mi verrebbe da dire in modo molto superficiale poi entra tu nel merito quanto vuoi, si comincia a respirare un po' più di ottimismo forse? Eh, sì, in realtà se vogliamo essere precisini è calato un po' di pessimismo più che di Ecco, bravo, sì hai ragione, eh. molto molto più comodo. No, ma, sì. ma ti spiego anche il perché, il grosso problema dell'incognita che c'è stata con la guerra della Russia e dell'Ucraina, soprattutto su alcuni titoli bancari, cito Unicredit che era tra i più esporti esposti insieme a banca intesa, ha creato negli investitori una sorta di, di panico iniziale, ma poi di grande incertezza, cioè quanto il danno della guerra in Russia e in Ucraina avrebbe pesato nei conti, diciamo, di, delle banche in generale più esposte in Russia. Allora, con la prima e la precedente trimestrale, si era parzialmente coperto il danno, ma con la trimestrale che è uscita recentemente a novembre i primi di novembre, sia di intesa che di unicredit, abbiamo visto danni molto inferiori alle aspettative, addirittura risultati superiori a quello che gli investitori ovviamente si aspettavano, e soprattutto in termini anche di redditività, che poi è l'aspetto più importante. Da lì è nato il nuovo impulso rialzista per i titoli bancari che poi ha trascinato tutto il resto del mercato. Quindi danni per quanto riguarda il mercato rosso non solo minori di quello che ci si aspettava, ma addirittura compensati Dall'aumento dei tassi, che ovviamente è un market mover molto importante per i titoli bancari, quindi ottimismo in questo, in questo settore, soprattutto in questi titoli. Ok, ecco sì, hai ragione, forse per usare la parola ottimismo è ancora troppo <ride> presto, insomma però è già eh, partiamo, partiamo per gradi. Ok, allora Marco non so se tu ti ritrovi, eh, ma credo di sì, in quello che diceva eh, Stefano e dico, poi di seguito cominciamo a spiegare invece che cosa eh, presentiamo oggi ai nostri telespettatori. Assolutamente. E io guarda, mi ritrovo, più che altro eh, io vedo proprio quelli che sono i flussi giornalmente, anzi minuto per minuto sul mercato e devo dire che assolutamente questo minor pessimismo è una cosa che si ritrova sui mercati, è una cosa che ritroviamo oltre che sui nostri book anche quando parliamo con gli investitori, ai nostri contatti. Sono ecco, Bisogna dire, ecco, come l'ha detta Stefano, secondo me è una maniera molto... Molto simpatica, e dire: non c'è più ottimismo, ma c'è meno pessimismo. Ecco, sembra che i danni siano stati si potesse preventivare all'inizio e quindi ecco poi non sappiamo come sarà il futuro naturalmente però ecco certo, certo, possiamo beh. dire che questi ultimi mesi sono stati meno peggio di quello ecco, che benissimo. si aspettasse questo possiamo assolutamente dirlo ottimo questo è già un passo avanti allora eh, addentriamoci nei certificati della settimana allora Marco eh, raccontaci un po' lascio la parola a te poi naturalmente facciamo eh, un po' te e un po' Stefano sentiamo le varie, le varie opinioni rispetto ai prodotti che andiamo a presentare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 Assolutamente, sì sì, quindi dai vediamo anche come andrà questo prodotto, è comunque barriera abbastanza distante ed è un top bonus anche questo, quindi barriera okay. discreta che si osserverà solamente alla scadenza Ok